Ok, parliamo di arco istintivo o ricurvo o lombò, o comunque archi tradizionali. Quali sono poi gli archi tradizionali alla fine? Sono, possono essere questi? Ecco, questo un lombò di un'amica, un oppure un altro ricurvo tradizionale, o ancora un ricurvo tradizionale, infitarco, arco istintivo. Ho ancora un lombò della super campionessa del mondo numero 1 e la super campionessa del mondo numero 2 ecco questi sono gli archi tradizionali vediamo cosa come parlarne come approcciarsi al tiro con l'arco tradizionale e adesso vedremo qualcosa che ho già fatto e che comunque secondo me ne parla in modo abbastanza adeguato al, al tiro che vorremmo fare. Comunque poi ne discuteremo, ne discuteremo ancora. Vorrei oggi fare qualche considerazione eh, sugli archi tradizionali, come l'arco istintivo, e l'arco longo. Questo è un arco, un arco ricurvo, per la fitarco la denominazione esatta è arco istintivo.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 nasce, e soprattutto dal punto di vista ancestrale, nasce come strumento di caccia, come, come strumento di caccia immediato, no? strumento di caccia nel quale la preda passa velocemente, io devo essere in, in modo immediato eh, poter, eh, poter cacciare. Sì, diciamo che questi archi sono nati per la caccia, intanto voglio subito mettere in chiaro che non sono cacciatore. Non è che odio chi va a caccia, ci mancherebbe, però non sono cacciatore, non la concepisco e quindi mh, anche i cacciatori sono bestiolini di Dio e bisogna che ce le teniamo. Comunque il tiro con l'arco di questo tipo è nato per simulare eh, la caccia, simulazione venatoria, e diciamo che il, la stragrande maggioranza dei tiri che vengono fatti adesso vedremo dal punto di vista sportivo eh, sono di questo tipo ciò non toglie che comunque lo si possa utilizzare in qualsiasi particolare eh, tipologia di tiro eh, fitarco vediamo adesso il, il video come prosegue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 per la tipologia di arco, lo stesso vale per l'arco rombò. Se noi vogliamo usare un arco che ha estrema precisione, ma non solo dal punto di vista di strategia, di metodo di tiro, ma anche dal punto di vista del materiale, usiamo l'arco rombò, che ci darà anche tantissime soddisfazioni. Se vogliamo usare questi, queste tipologie di archi che sono molto leggeri, che, pre, che per l'appunto prevedono un tipo di tiro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 Io consiglio sempre, non di prendere in fradito, ma di prendere sotto cocca perché è molto più facile andare, avere un ancoraggio ripetibile e molto più facile avere eh, una visuale di, sul bersaglio senza piegare troppo l'arco. Sì, mi piace pensare che il tiro con l'arco sia in effetti un qualcosa più che ti scaturisce, no? che ti viene un po' distinto, che ti viene un pochettino da dentro anche perché non avrebbe comunque senso se eh, vogliamo a tutti i costi utilizzarlo come un mezzo di precisione. E mi piace di più pensarlo, pensarlo in questo modo. Comunque vedremo anche dal punto di vista più laico e pragmatico eh, come attivare questa, questa, questo genere di tiro. Intanto per il momento eh, vediamo come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 diciamo che questi generi di archi sono molto difficili da essere utilizzati comunque adesso vediamo eh, come, come è un approccio un pochettino laico e pragmatico al, al tiro con l'arco istintivo e con l'ombo vediamo un po' non proprio non proprio sempre questo funziona molto bene fino a 18.000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 Sì, mi piace pensare anche al gap shooting come una sorta di tiro istintivo, anche, anche nonostante il gap shooting. In effetti, io tiro anche così con l'arco nudo, eh, la punta della freccia non è che la collimo, è sempre in un posto diverso, dipende dalle minime della mia postura, io metto fuoco il centro del bersaglio, mi concentro esclusivamente su quello e lascio ballonzolare la punta della freccia. Certo, è molto più preciso perché la punta della freccia è sempre nello stesso più o meno punto, ma sempre più o meno e sono solo un pochettino più preciso. E nel, nel gap shooting io la vedo comunque così, non deve essere proprio un tiro con un falso scopo, anche se molti pensano che è la stessa cosa gap shooting e falso scopo ma se io ho un falso scopo mi concentro e collimo sul falso scopo se ho un gap shooting invece non è che collimo sul gap vedo il gap e ne tengo conto la punta è sempre in visione secondaria e non faccio altro che avere questo tenere conto, tenere conto di questo ma la mia concentrazione è sempre e solo sul centro del bersaglio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 di eh, tecnica, a parità di destrezza, sarà sempre eccezionalmente più preciso che gli archi tradizionali. Non ci sono dubbi su questo punto, non, non c'è dubbio, non dubbio alcun. Beh sì, in effetti lo vediamo nelle grandi competizioni internazionali, nei mondiali, nei campionati europei, dove si fanno più o meno sempre gli stessi percorsi, i punteggi eh, degli archi istintivi sono sempre inferiori al, ai punteggi degli archi nudi è molto difficile, non capita quasi mai che in squadra, visto che si può scegliere tra arco nudo e arco istintivo che in squadra ci sia un arco istintivo ci cioè sarà in qualche squadra un arco istintivo se è molto bravo e non hanno, e non hanno un arco nudo altrettanto bravo se no sarà sempre l'arco nudo che farà squadra nel, nel tiro 3D ovviamente word stiamo parlando di ward archery sì eh, bah, ne parliamo poi ancora per quanto riguarda la tipologia di bersagli perché poi alla fine eh, la differenza la fanno i, i tipi di bersagli su, questi, su questo stile di tiro okay. ovviamente l'arco nudo ha tutta un'altra tipologia strategia, metodo di tiro e anche un'altra filosofia no? Se io voglio, io voglio,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 questa tipologia di archi sarà forse eh, un tantino eh, superiore e effettivamente il, la tipologia di tiro la farà in questo, a questo punto esclusivamente il bersaglio. Sì in effetti è proprio così, eh, in effetti è, fa molto la tipologia di bersaglio la, la forza ehm, di utilizzo del, dell'arco tradizionale, in effetti è proprio è proprio così adesso vediamo un pochettino sempre parlando in modo like un tiro like e pragmatico come utilizzarlo questo web shooting cosa, cosa è conveniente fare come e come approcciarsi nel modo nel modo migliore la visione periferica quindi dovrò valutare la distanza se è oltre i 20 metri e una volta in ancoraggio una volta in ancoraggio dovrò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 E questo punto sarà appunto dato dalla distanza a cui è posizionato il bersaglio. Sì, E in un prossimo video vedremo effettivamente come organizzarci, con che metodo organizzarci per farci un gap shooting preciso, per avere un metodo comunque per... Per sapere dove posizionare la punta, dove vederla e non vederla, diciamo visione secondaria, diciamo, diciamo quello che vogliamo, ma dobbiamo pur se vogliamo mantenere una certa posizione, avere una performance adeguata, eh, sapere più o meno dove posizionarla, in effetti eh, ci sono poi dei metodi che vedremo poi eh, in un altro video. Comunque ve ne anticipo, vi anticipo qualcosa. Ad esempio, intanto bisogna fare una prova sul sul bersaglio per farsi una tabella perché la cosa principale è avere due punti che sono quelli del punto zero dove con la punta della freccia nel centro si va nel centro e il punto di inversione dove che a un certo punto la parabola sale e nel punto di inversione dopo, dopo, dopo dopodiché scende dopo che abbiamo fatto queste prove e vedremo nel prossimo video eh, dovremmo farci una tabella di questo genere che è una tabella che ci dice dove andare per ogni sagoma, più o meno, andare a vedere con la visione secondaria la nostra punta della freccia. Giusto per non avere poi alla fine un, eh, un discorso di questo genere e cioè alla fine avere dei segni sul riser che proprio assolutamente no, questo e Molti molti fanno così eh, per, non hanno un metodo e cosa fanno: usano le venature, usano dei segni, e questo assolutamente non lo possiamo, non lo posso. Assolutamente, questo non lo possiamo accettare. E quindi dobbiamo per forza avere un buon metodo: sempre tecnica metodo, tecnica metodo è quello che serve. Vediamo il finale e io intanto vi saluto e ci vediamo poi. Eh,